Non so cosa mi spinge a farmi convincere a venire in questi posti Dopo aver iniziato a girare in moto da 5 mesi, 6 mesi Ok Benvenuti ragazzi in questo nuovo video uh, Dietro di me è pista da supercross Non motocross ragazzi Supercross è ben diverso dal motocross Adesso poi vi farò spiegare bene da il proprietario della pista Le differenze tra motocross e supercross Ma come si può magari già ben vedere E voi vedete panettoni? Per caso? No perché a me sembrano tutte gobbe Però non è che si fanno su e giù, su e giù, su e giù Cioè sono tutti doppio, triplo E, e sti grandi gatti Sembra facilissimo In realtà oltre alla pista di supercross E la rampa freestyle che c'è lì C'è anche una pista da MX Bella fresata che è che c'è qua. Morbidona. In realtà tutto questo che avete visto è il compound di Angelo Pellegrini, pilota di Supercross. Ha partecipato anche a gare e del campionato americano Supercross ragazzi, quindi è eh, uno che, che di gas gliene dà tanto. Io ho conosciuto il buon Angelone al mottolino Raga ho beccato Angelo Pellegrini, mi ha seguito un po' sui salti, ho dato un po' di velocità e lì mi ha detto Sai toto che io a casa mia c'ho pista Supercross" e gli ho detto "Ti sì, gazzi, Sì Supercross non vado quasi neanche a far cross io". Lui fa "No, ma poi c'è anche pista MX". Easy. Make Easy Vediamo se è Make Easy adesso. Non è che eh, siamo qui e sono tutti principianti. Quindi fiera del Paolotto, no? Sono tutti fortissimi. Io sono quello più scappato di casa di tutti, ragazzi. Spero di arrivare almeno fino a dopo la sigla. Spero. Non ci credo Principianti come me oggi non sono in difficoltà Oh shit Porco zio che lungo Non è rassicurante vedere queste cose quando inizia eh? Hai già fatto questi qua? No ho fatto in fondo Invece la pista di là? Eh, è presata così Dov'è che è? si va per andare nella pista easy? Esatto, Johnny subito secco. Dentro di qua. Oh c'è un doppio! Super impacciato ragazzi! Ok, sono spaisato ragazzi! Eh. Vabbè continueremo a girare nella nostra piscina di bambini Alla fine è come in bici Più stai lì a guardare Più ti intimorisci non tutto ho fatto soltanto la metà lì Ma si può farlo, quel... anche secondo me si può far tutto tranquillamente sì. Perché mi hai fatto venire? Mi sembrai pronto per fare supercross Ti, ti sembravo, <ride> ma adesso ti già ti sei ricreduto No, no, no, no, confermo, confermo Ah, ragazzi, lui è Angelo Pellegrini, rider di supercross Spiega un attimo la differenza tra supercross e motocross Allora, motocross sono tipo piste più grosse sì. Salite, discese, salti abbastanza pieni Mentre invece supercross è questo che vedete sì. Sono salti, tante rampe che puoi un po' interpretare okay. È molto più tecnico, il viso sono più piccole Puoi fare quello che vuoi Ed è per questo che ti ho chiamato oggi per farmi vedere Lei mi insegna fare una, una cosa che io non so fare eh, Perché tanta gente poi mi ha detto Ma assomiglia tanto a girare in pump track Ma sto cazzo! ragazzi io non li ho ancora provati però vedervi da fuori la ritmicità che hanno secondo me assomiglia molto al dirt anche se in vicino non ha il motore il moto ha il motore ma comunque devi comunque usare il esatto. landing sì, sì. di un atterraggio per poi andare nell'alto la cosa che a me dà proprio più fastidio che è la cosa che non riesco a abituarmi è proprio il gas che non riesco a dosare il gas e a capire distinto quanto gas devo dare per fare tipo un doppio di questi è proprio una cosa che fai provando esperienza e tutto per questo cioè, mi hai fatto venire no ma eh, allora Oggi ti dico, il mio obiettivo oggi è provarli un po' di doppi. Quella linea lì, guarda, secondo me quella linea lì la to posso fare tutta. Va bene, dai, andiamo, andiamo. I told you I'ma make you the channels on Why you actin' different when the camera's on? Why you actin' different like your paper long? A-Day wake up and I thank God Bad decision got you wishing you could say nah I say the goodie you could get hit any day now On oh my mama I'ma move I way out With some 20s, 50s, 100s, thousands, millions, billions, trails, zells I'm talking Amazon money, talking so much money I could mess around and buy Amazon I've been winning, I like why I mean? I like why I mean. I heard these labels wanna buy me I don't need a woke, I styl me I roll G's and it buying me Now I'm on my game, nothing is the same Poem out of blame, money made me change Cardi in my ring, when I'm switching lanes Money in the carry, I'm on my plane I think I money in the carry Facciate capire perché non ho ancora fatto un salto più freestyle Ma come vedete, hai già saltato a 18 metri Perché non salti qua? Capite? Okay, inizia a essere un bel salto questo. I keep going to the pit street. Then it's trickle to my seagull If I take the job, better get it done. I said it before. I just cut some ones only when for ones only the one. money just cut for diamonds on your neck. they on your neck. You want that watch, you better rock it. You want the chain, you better a vest. You want the check, but can you make it? giornata fighissima perché vabbè Angelo ha invitato tanti rider tra cui Davide 15, e io sono James due rider di freestyle motocross io e Davide abbiamo fatto uno show insieme in Uruguay c'è il video sul mio canale ragazzi sempre qui sopra lui mi aveva tirato con la moto per saltare in rampa eh, su un interaggio di, di freestyle motocross io sto facendo la serie backflip in moto saltare in rampa saltato dritto flip crappy bike fatto e adesso il problema è che siamo arrivati al dunque dammi qualche consiglio ti prego allora Chiudi gli occhi e vai! No, no, <ride> Frizionata, accelerata forte No, perché io non l'ho mai fatto con la bicicletta. Sì. Con la moto, secondo me, a parer è più semplice perché c'hai il motore che aiuta, quindi. Non mi hai pensa... convinto, eh. Non, non sono questa... convinto nemmeno io. <ride> l'ho provato in vasca okay, con la bicicletta. una cosa folle per me, cioè, okay. sono andato a tirare come con la moto, la bicicletta eh, è scappata via. Quando entri in rampa, sei avanti. Ok, all'uscita vai in questa posizione qui Stai dietro Però vabbè Sei in piedi Non sei seduto giusto? Sì sì in piedi Quindi semplice così Tiratina sì. Quindi sì, Traccendo Trascaldo vai. La prima volta Su che rampa si fa? Super kicker Sul super kicker Quindi sì. quanti metri? È 11 metri di distanza 11 metri ora più incazzato Sì potete sapere che In foam pit, Quindi piscina di gomma piuma Farlo ok Ci sta è morbido ma quando atterri ti prendi comunque delle belle legnate Sull'airbag meglio Perché ovviamente vai via più, più liscio Però ragazzi Puoi farlo dall'airbag classico quadrato A un atterraggio Anche lì è uno step in più Mi ha appena svelato il segreto Davide Che ha comprato il bag landing ragazzi Che Questo è fighissimo Perché io ero già intimorito Perché ho detto Cazzo però se poi mi viene sul bag Da lì a dire Ok ok sono pronto per farlo sul duro Vieni, un po' La tosse, il catarro Invece così Cazzo così mi bello. mi cioè, sì, mi è roste... è... Esatto. Guarda che però vingo 122 Ok, vengo io Vingo ah. Io ragazzi vorrei fare quei doppi che ci sono là Differente vorrei saltare da qui ma dentro qua? Sai sì, bisogna andare e basta. Cioè non è che c'è molto da fare. Se stiamo qui a menarcela alle palle non li facciamo più. Posso seguirti a parco lì là? No. Grazie no. che me li hai, me li hai sbloccati sostanzialmente. Il tuo e poi fare ancora doppio Vediamo. Ah niente proprio, facilissimo. Sì, sì, è facilissimo, è vero. Ok, provo. per farlo ma adesso proverò a fare un paio di doppi sulla linea quella di ritorno di là mica è lungo è lungo da qui a lì Cavolo è stato perché sei proprio fermo prima Cioè sei proprio oh. Eh non sembra ragazzi Non renderà un cavolo in camera Perché ho visto anch'io i video fatti con la coprone supercross classici cazzo Doppietti doppietti Doppietti sti gatti Allora devo accelerare bene lì eh Oh è stecca E anche perché non sfrizionavo Adesso ho sfrizionato e è andata molto meglio Comunque ragazzi, eh, voi direte ma perché non fai questo qua piccolino? Questo qua piccolino scalcia di più di quello grosso. Vedete come secca la rampa? Quella voglio... Oh, gratto sotto. Scalcia tanto? Sì? Cioè hai fatto direttamente quello grosso oggi perché quello piccolo ti scalciava. Questo qua piccolo scalcia? Devi arrivarci piano. Se arrivi piano o no? Eh fammi vedere, voglio vedere a che velocità lo prendi. Cioè com'è? Come salto? Com'è? È facile arrivare lungo. Se non vai in alto fai così. Ma non ti fa andare in avanti? Eh, un pochino sì, però te. Sì, beh, basta accelerare sì, quello. Ti... Eh boh, dai, ti seguo. <ride> cioè, ma si può che avevo meno tensione a saltare in rampa da freestyle. Un po' corto! Oh, la mia caviglia! Che male Aia mamma! Ci sono, eh! L'ho solo piegata un po' troppo! Ho visto che ero corto, ho tenuto un po' accelerato e ho fatto boom! Cazzo, pensavo spingesse diverso, invece spinge bene! No, adesso lo rifacciamo, dai! Oh, finalmente! Un filino leggermente corto! Alleluia, Alleluia, Signore! Cazzo, ci vorrebbe tanto? Allora, ti dirò: la caviglia, la caviglia non è stata particolarmente contenta. E poi adesso capisco perché ci usano i stivali duri. Grazie, caviglia. Non lamentarti troppo nelle prossime ore. Grazie, E eh, siamo tutti contenti. Sì, sì, sì. Tanto c'è. Tu ridi, eh? Chiamato. Ma io la cavigliera l'ho la messo stesso. È stato un no, piacere, Angelo. un piacere. Grazie mille. Bella. Ragazzi, grazie per aver visto il video. Quindi, prossimamente ci toccherà troppo andare veramente sul bag. Ragazzi, ormai io sto cercando di fare sempre più episodi per tirare un po' la sai del tempo. No, no, ora ti tocca. Adesso mi tocca, ragazzi. Vabbè, iscrivetevi, ragazzi, bella. Now I'm in the game, I was on bench. First I was renting, now I'm collecting rent. First I now I want Spending all bag, like, I go again. Outside says a chirp, not a caravan Told you I'ma make, keep the channels on Why you acting different?